buongiorno a tutti carissimi amici della pagina del canale delle termobili nonché della mia pagina e buona domenica spero che la passiate felici in famiglia con gli amici con chi volete e sto uh, re, rifacendo il messaggio perché prima c'è stato un bruno di connessione quindi per chi av avesse visto qualche minuto mi perdoni la ripetizione allora, um, io eh, questo messaggio eh, brevissimo lo faccio per due motivi, primo per annunciare il mio comizio di, che terrò a sostegno eh, della lista del Fico d'India da indipendente eh, per giovedì 9 giugno dalle ore 19 alle ore 20 in piazza Vittorio Emanuele, che è la piazza che a Militello conoscono tutti essere quella dedita ai comizi generalmente. Eh, ci sarò io, ci sarà qualche mio amico, eh, quindi eh, man mano vi aggiornerò eh, sulle novità. E, e niente, questo volevo dirvelo per tempo in maniera tale che il messaggio potesse girare e l'informazione correre sia attraverso il web che il passaparola poi avevo anche eh, la volontà di chiarire un eh, post che è stato pubblicato sulle Termopili sotto tra l'altro il mio mandato, quindi sono io l'autore testuale però che ha generato alcuni fraintendimenti e quindi è giusto chiarirli, mh, sicuramente poteva essere scritto meglio, ma ah, i caratteri sono pochi per questo tipo di posto con l'immagine, in più ci siamo resi conto eh, che eh, il, pole, il politichese è una lingua un po' complicata, quindi intanto ve lo leggo e così poi magari lo chiarisco. La mia esperienza nella lista civica del Fico d'India si conclude qua continuerò a sostenere liste e candidati da indipendente ecco e quindi mh, qual è il senso di questo posto il senso di questo posto mi sono accorto di linguaggio difficile forse perché è troppo tecnico, troppo politico e ormai si è un po' perso nel corso degli anni, nel 80-70 sarebbe stato chiarissimo però si è perso un po' nel corso degli anni questa conoscenza di alcuni termini eh, chi sono gli indipendenti? Gli, so gli indipendenti sono i candidati mh, in una lista che non sono iscritti al partito. Quindi per esempio, facciamo un esempio, il Partito Democratico oppure Fratelli d'Italia eh, presenta una lista, ci sono che ne so, 10 candidati, 12 candidati, 7 sono del partito eh, e il resto sono indipendenti, oppure 11 sono del partito e uno è indipendente. Significa che non è un tesserato del partito, però sostiene la lista. Io sono stato molto vicino al Fivo d'India <coughs> e ho preso questa decisione di pormi indipendente in maniera tale che eh, qualunque cosa eh, posso esprimere, dire o pensare lo posso fare a titolo personale senza che questo mio pensiero sia il pensiero del partito. È giusto eh, che eh, nessuno, nessuno eh, venga in qualche modo. Eh, coinvolto mh, nel mio pensiero eh, e nelle mie parole, che magari a ma qualcuno possono disturbare, eh, parlo degli avversari, possono disturbare. Ora, non è che debba dire chissà cosa, devo fare un comizio normalissimo, però eh, cioè, mi conoscete tutti, sono una persona che mh, dice quello che pensa e quindi voglio che quello che dico sia espressione del mio pensiero e non, volgo, non voglio assolutamente che i miei amici vengano coinvolti quindi parlerò da indipendente a titolo esclusivamente personale questo era giusto per chiarire, eh, non sono fuori dalla campagna elettorale, come pensa qualcuno, non mi sono ritirato, anche perché è impossibile ritirarsi, una volta che tu ti presenti sei candidato, eh, non è che ti puoi ritirare a voce, eh, diciamo a livello di, eh, di legge tu sei effettivamente candidato, quindi se qualcuno volesse sostenermi con il suo voto la cosa è ben gradita, io cercherò di portare avanti. Le battaglie che ho sempre portato avanti qui per anni su internet o anche nel territorio con gli strumenti tradizionali eh, mi batterò per queste battaglie sapete chi sono sapete quello che penso quindi se vi rispecchiate in questo eh, modo di, di vedere il mondo di fare politica vi chiedo eh, il vostro aiuto perché ovviamente come tutti i candidati ne ho bisogno eh, e ormai ci avviamo a questa ultima settimana di campagna elettorale purtroppo Militello continua a, a, ad avere dei lutti eh, io faccio le mie più sentite condolianze alle famiglie di, di queste persone che purtroppo ci hanno abbandonato io ne parlo anche di questa cosa da tempo. speriamo che e si ponga fine presto a, a questa terribile situazione. Un abbraccio e ci vediamo prestissimo.